Bentrovati! Ultima parte del video dedicato a Fly Simulator 2020. Stiamo siamo partiti da Roma a Ciampino, ci stiamo dirigendo a, a Napoli, capo di Chino. Nelle altre due parti di questo lungo video, abbiamo visto come si configura il gioco, come si decolla, e adesso vedremo come si atterra. Almeno ci proveremo, eh, perché non è. atterrare è difficile, ve lo dico subito, è forse la parte più difficile di questo gioco. Sono molte le cose che dovremo fare, <coughs> quindi inizio a portarmi avanti spiegandovi un po' quello che accadrà tra poco. Noi stiamo viaggiando eh, in direzione Tea, che è l'ultimo punto rotta da cui poi noi raggiungeremo Capo di Chino. Lo allora, raggiungeremo alle 16:55. Ora sono le 16:49, quindi tra circa 6 minuti, e abbiamo 6 minuti di tempo per fare un po' di cose. Intanto, a breve noi rallenteremo, ok? o meglio, prima scenderemo di quota e poi rallenteremo utilizzando l'autopilota. Successivamente apriremo i flap a mano a mano che noi rallenteremo, atterreremo circa una velocità di 150 nodi, più o meno. Per atterrare a quella velocità così ridotta dovremo utilizzare i flap, ok? Poi, ancora, prima di arrivare, molto prima di arrivare, quindi facciamolo subito, noi riceveremo una comunicazione dalla Torre di Controllo che ci dirà su quale pista e con quale procedura atterrare. Ora, io mi porto avanti, vedete come, tra l'altro, Retro si ha fatto molto bene, non si vede nulla, <ride> come nel mondo reale, <ride> quando c'è luce e lo schermo, è un casino vedere. <ride> Vabbè, dobbiamo fare, dobbiamo fare così, c'è il sole che dobbiamo fare. Allora, dicevo, dobbiamo impostare l'autopilota per atterrare. Noi atterreremo a Napoli, Capodichino, l'IRN, quindi clicchiamo in corrispondenza di questa scritta, dove c'è Dest, Destination. Noi dobbiamo atterrare, quindi clicchiamo su Arrival. Oh, notate come abbiamo un elenco con diverse procedure da seguire. Ora, in base alla pista che voi... Eh, su cui voi sarete autorizzati e in base alla procedura a cui sarete autorizzati dovrete scegliere una di queste opzioni noi probabilmente verremo autorizzati su questa procedura ILS24V quindi iniziamo a cliccare qui a insert e abbiamo configurato il nostro computer di bordo per seguire la rotta fino ad arrivare a, a no, alla destinazione per eh, la via che è stabilita da questa procedura non andiamo oltre anche se molto bisognerebbe dire per esempio dovremmo sapere la temperatura dell'aeroporto di arrivo per poter, eh, per poter eh, chiaramente fare in modo che il pilota automatico si configuri in automatico sui valori giusti per l'atterraggio dovremmo dire la minima Dovremmo stabilire il vento Dovremmo avere delle informazioni Che in questo momento non abbiamo eh, Ed è complicato Avere in questo momento Quindi sorvoliamo, lo dico per i puristi Lo so, facciamo finta Di aver configurato bene questa pagina Per atterrare spero basti Queste informazioni che abbiamo inserito Spero bastino queste informazioni che abbiamo inserito Oh eh, Perché dico tutto questo Perché ora io lo ripeto Qui stiamo semplificando molto ho già detto negli altri video, se giocate online con altri giocatori avrete un autore di controllo, avrete la possibilità di, di verificare il tempo dell'aeroporto di arrivo con anticipo, quindi potete già prepararvi tutti i dati di cui avete bisogno. Quando uscirà l'aereo nuovo, nuovo dell'Airbus compatibile con Flight Simulator 2020 avrete molte più opzioni da poter seguire come effettivamente si fa nel mondo reale. Oh, per esempio, quando siete ad una certa altezza non si usa più questo valore ma si clicca e si imposta tutto su standard non chiedetemi perché, c'è un perché ma non è questa la sede per poterne parlare ok, dicevo, stiamo per arrivare a Teano tra poco la torre di controllo ci inizierà a parlare per darci delle indicazioni su come atterrare soprattutto ci dirà, ci confermerà la torre di controllo di scendere di quota per arrivare a circa 3.300 piedi eh, la quota da cui inizieremo ad allinearci alla pista e poi atterreremo l'atterraggio avviene con un sistema che si chiama ILS è un sistema automatico di atterraggio teoricamente potrebbe far atterrare un aereo da solo completamente da solo ci sono due cose da sapere sull'ILS che il sistema ci allineerà alla pista Okay, vedremo qui apparire un diamantino che rappresenta la pista, ci allineeremo alla pista e soprattutto c'è un sistema che ci permetterà di allinearci alla discesa, in altre parole scenderemo ad una velocità calcolata in un corridoio prestabilito. Questo lo fa l'ILS in, in automatico. ok? a seconda della tipologia di sistema sarà più o meno preciso sarà più o meno automatico ma anche qui è un discorso che ora non, non, non prendiamo minimamente quello che dovete sapere è che tra poco scenderemo di quota e quando saremo vicini al punto finale per entrare nella rotta finale di avvicinamento all'aeroporto di Napoli-Capodichino premeremo due tasti Prima premeremo uh, approach e successivamente, anzi no, prima premeremo lock e poi premeremo approach. Con il lock ci agganceremo sulla linea centrale della pista di, di atterraggio, con approach seguiremo sostanzialmente il, uh, il corridoio di cui stavamo parlando prima che ci permette di arrivare sani e salvi a destinazione. Mentre faremo tutto questo dovremo rallentare. Ok? Vedete qui ILS Runway 24 è stato agganciato. Meglio è stato rilevato dalla radio. Ancora non abbiamo agganciato nulla. E dovremo tra poco avere l'autorizzazione per scendere di quota dalla torre di controllo. <coughs> ah, dobbiamo contattare. Mannaggia, Roma Centro. Roma Centro, OSO 138-1123 11000 feet. OSO 138-1123 Roma Centro, continue as planned. Altimeter Tra poco ci diranno Di scendere 138, one one tree, Assolutamente to no Noi vogliamo scendere con l'ILE LS Di cui vi ho parlato Quindi stand by E scegliamo Di Roger. E scegliamo di scendere con l'IALS. Ok, è importante iniziare a scendere intanto, scendere dall'autorizzazione che abbiamo, perché siamo troppo alti, quindi postiamo 5.000 piedi, diamo l'ok okay cliccando qui, vediamo se stiamo già scendendo, ancora no, diamo una vertical speed significativa a 2.000. Stiamo iniziando a scendere fantastico. Vi dicevo che noi vogliamo Utilizzare un altro uh, Un altro approccio strumentale No ho sbagliato Ok noi però vogliamo un aereo zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero Qui abbiamo un misunderstanding la torre di, di controllo. Romeo, eh ora oh, non è preciso. Il mio prima. 3, e, la, 7, e la torre 3, anche. 8, 1, invece di il suo. Allora vediamo se riusciamo a. Contact Vabbè, c'è un gran casino. Tranquilli, tutto a posto. Eh. Arriveremo forse. Contattiamo, approach, che è meglio 120 Contattiamo approach. approach, approach OSA 138 1123 is out of 8, feet for 7, feet. 138 112, approach continue as planned. Vediamo se riusciamo a dirgli che vogliamo cambiare la nostra procedura. 138, 112, 3, ok 4 DME 6 via No no no Clear no assolutamente no no no no no stand by, voglio cambiare stand il tipo di approccio voglio oh, ILS, vediamo se ci riusciamo eh 1. ILS B, eccolo, uh, Vector Pomp Transition e questo è Approach From Control, ok Oza 138-1123 with like ILS Victor Runway 24 Approach Papa Oscar Mike Transition ok, ignoriamo la torre per il momento e concentriamoci sul nostro approccio dicevamo, vedete che noi stiamo per arrivare a Napoli questo è Napoli, ok? noi faremo questo giro arriveremo qui e poi ci allineeremo alla pista e atterreremo, ok? lo fa il computer in automatico ma noi tra poco anzi direi subito dobbiamo iniziare ad abbassare la velocità per fare questo impostiamo la velocità a 220 nodi e togliamo il controllo al computer di bordo ok quindi adesso la velocità diminuirà vediamo se riusciamo ad avere un buon rapporto con questa torre di controllo virtuale And 4 DME 6 via to non ce la facciamo a comunicare con la torre di controllo. è eh. 138.1123, descend and 5, feet. Ok, siamo già. And 5, feet. Sono i famosi bug di cui si parla molto sui forum. Uh... Vediamo, 138, 112, vediamo 3, se riusciamo 3, a farci like autorizzare questo. Ah. Oh. Uh. Va bene. Ok, ce l'abbiamo fatta ad avere questa benedetta autorizzazione. Feet, expatio, Runway, Papa, Oscar, Mike, circle, ok land, notate come io 6. stia andando a 220 miglia Papa, Oscar, Mike, nautiche come 138, stabilito diminuiamo ancora e andiamo a 190 e tra poco inizieremo ad aprire i flap ok via un attimino lo schermo concentriamoci sull'atterraggio stiamo diminuendo la velocità apriamo i flap e portiamoli a 1 vedrete che abbiamo più manovra per poter rallentare Rallentiamo ancora e portiamoci a 175 Ok ci stanno dicendo di dover rallentare e discende Ok stiamo scendendo, dobbiamo arrivare a 4200 piedi ho impostato 4000 perché già so che avremo problemi con, con il pilota automatico e l'altitudine è un bug noto di Fly Simulator vedete stiamo rallentando, 175 nodi rallentiamo ancora e portiamoci a 160 e apriamo i flap a 2 ancora e stiamo scendendo vogliamo scendere forse un po più velocemente questo è questo il famoso bug di cui vi parlavo è difficile in questa fase far fare al pilota automatico le cose che noi vogliamo nei tempi che vogliamo questo è un, gran un problema di flight simulator 2020 è un bug che spero risolvano nel minor tempo possibile sinceramente perché è importante essere rapidi nelle, nelle azioni quando si avvicina l'ora di atterrare. Dovremmo trovarci all'altezza giusta, nella posizione giusta, per poter agganciare il segnale eh, del ILS che ci permetterà di atterrare. Volodio 1725, you are 400 feet below your assigned altitude. Climb and maintain 5000 feet altimeter, 30 decimal, 11. Okay, stiamo arrivando a 4000 piedi molto molto bene questo mi rassicura molto ci hanno autorizzati a 4200 ora ripeto noi dovremmo essere autorizzati anche per 100 piedi ok quindi sto facendo qualcosa che probabilmente in una simulazione con altre persone o nel mondo reale non si fa però ci sono dei bug ancora in Fly Simulator, preferisco tenermi un pochino largo. Ci stanno dicendo che c'è del traffico e dobbiamo lì se lo vediamo. C'è del traffico in vista Vediamo se lo vediamo Eccolo qua C'è del traffico in vista Gli diciamo la torre Sì abbiamo visto il traffico ehm, Diciamo traffic in sight Ok È importante anche questo Bisogna vedere ed essere visti dagli altri Ok Tutte regole dell'aviazione Che se vi va e vi appassionerete Vedrete che imparerete a memoria intanto stiamo per virare verso destra quando arriveremo a questo punto qui inizieremo l'approach okay? quindi abiliteremo il pilota automatico per agganciare i vari strumenti per poter scendere in sicurezza speriamo è la parte più delicata in assoluto stiamo viaggiando a 160 nodi scendiamo a 145 nodi e apriamo al massimo i flap anche qua i puristi mi odieranno No ma quanto stai scendendo? Boh non so se è giusto andare così lenti 138, 112, 3, and 3, Ok siamo autorizzati a scendere a 3000 piedi Facciamolo subitissimo Prima ancora di rispondere E rispondiamo alla torre di controllo che abbiamo capito Ok Audio 1725, please, expedite your climb to 5.000 feet. 2500. Ok, ci stiamo allineando alla pista, tra poco. Tra poco dovremo premere due bottoni che ci permettono di far agganciare al computer di bordo la pista, che sono Log, questo qui e successivamente Approach quando saremo su POM questo puntino qui inizieremo ad allinearci la pista ok siamo noi, ci hanno sgamato che stiamo barando, maledetti Ora allora, per cambiare di decimali C'è il bottoncino qui sopra E anche qua Diamo l'ok okay, E diciamo che vogliamo salire Quando saremo su POM inizieremo ad allinearci la pista Siamo sempre noi 2500 piedi dobbiamo 1381123 Volodio 1725, you are 400 feet above your assigned altitude descend and maintain 5000 ft altimeter 1.1 Okay descend and maintain 5000 ft below dia 1725 On 138 1123 descend and maintain 1800 ft 1800 piedi per noi descend and maintain 1800 ft as of 138 1123 ok, togliamo un secondo datore di controllo di mezzo tra poco premeremo il tasto LOG quando arriveremo sull'ultimo tratto, questo, qui premeremo il tasto LOG LOG per, a, per allinearci alla pista, ok? stiamo andando a 145 nodi siamo a 1500 piedi, quasi 1600 come ci è stato assegnato in realtà ce l'ho detto a 1.800 Però Eccoci Dobbiamo contattare la torre quando siamo in arrivo Contattiamo la torre Cioè sintonizziamoci sulla torre e Contattiamo la torre Ok clicchiamo sul lock clicchiamo su approach ok siamo autorizzati ad atterrare se non l'avete ancora fatto premete il B sulla tastiera per aggiustare questo che è l'altimetro ok togliete standard l'avreste dovuto fare prima in realtà ma ci siamo dimenticati e adesso dovremo allinearci alla pista stiamo per arrivare a Napoli ovviamente non possiamo atterrare senza, senza ruote quindi uh, giù il carrello ecco la pista, la vedete? non so che avviso sia ok, nessun problema ci stiamo automaticamente allineando se ci fate caso a questo diamantino qui che è l'altezza che dobbiamo mantenere per poter stare correttamente all'interno del corridoio di discesa questo diamantino qua invece ci indica che siamo correttamente allineati con la pista questa è la pista, ora in silenzio religioso e atterriamo Giù i motori. tiriamo indietro. Freni. Allora ci hanno detto che dovrei avere la ad atterrare, ma non fa niente. A me risulta di sì, ma non voglio fare polemiche con la torre di controllo virtuale. Da cui ero sicuro di aver avuto l'autorizzazione per atterrare. Comunque ci stanno dicendo di liberare la pista. Giriamo qui a destra e andiamo a casa. Perché con la torre di controllo virtuale, cosa vuoi fare? Vuoi litigare? Comunque, scherzi a parte, non si può mai atterrare senza autorizzazione. Sì, sì, ti risponderò. Ti risponderò. È sbagliato quello che io sto facendo. Eh? Ribadisco. Dovremmo sempre avere autorizzazione per qualunque cosa. Eccoci qua, siamo atterrati stranamente senza aver distrutto l'aeroplano. Fermiamoci un secondo qui. Stop, mettiamo i, i freni di parcheggio. Sì, sì, ho capito. Eh, control punto, il tastiere numerico. Ah, signore, vediamo cosa voleva solo di controllo che non ho capito. Allora, ci diceva che ah ok dobbiamo contattare il ground ok diciamo che contatteremo il ground sì. ok contattiamo la torre ok ok vediamo un attimo di vedere cosa volevano prima ci avevano detto uh, ah no si eravamo stati autorizzati ad atterrare ok Strano perché eravamo stati autorizzati e poi si dice: We are not clear to end. Vabbè, okay. è chiaramente dei bug all'intelligenza artificiale di Flight Simulator. È chiaro che ancora c'è molto da fare. Comunque, per chiudere il volo, utilizziamoci sulla ground e chiediamo un parcheggio. Naples ground as a 138-1123 taxi to the gate. OZO 138 1123 taxi to gate to using taxiway alpha cross runway 6 Oh madonna Va bene va A knowledge e green Siamo usciti dalla parte sbagliata Ok siamo usciti dalla parte sbagliata Dovevamo Dove girare a sinistra E invece noi siamo andati a destra Vabbè ma niente Ecco qui Ora siamo Stiamo giocando ed è tutto simulato Ma se anche simulando eh, giocate in circuiti come Ivao, VarSim o anche nel multiplayer di Fly Simulator stesso ecco è bene per il rispetto anche degli altri giocatori fare le cose bene quindi in quei casi bisogna avere la cartina dell'aeroporto di eh, Napoli e sapere già prima di atterrare e poi una volta atterrati verso dove si dovrà girare a parte che lo dirà in genere il controllore che ci chiederà di abbandonare la pista girando a destra o a sinistra però diciamo che è sempre cosa buona essere consci di quello che si sta facendo ok? ora questi sobbalzi probabilmente sono dovuti anche questi a qualche bug ancora da risolvere non tutti gli aeroporti sono perfetti eh. flight simulator 2020 è uscito lo scorso 18 agosto e chiaramente ancora esistono parecchi difetti ma tanti tanti tanti tanti tanti credo che sia già un buon miracolo che siamo riusciti ad atterrare ora normalmente in un mondo reale prima di attraversare una pista attiva bisogna chiedere l'autorizzazione bisogna fermarsi teoricamente eh, se state giocando online con altre persone e bisognerebbe chiedere l'autorizzazione a, a, ad attraversare vedo che l'intelligenza artificiale di Microsoft eh, non ci dà questa possibilità guardiamo a destra se guardiamo a sinistra che non arrivi del traffico e attraversiamo rapidamente la pista. Via, è abbastanza rischioso. Attraversare una pista attiva. Perché, se atterra un aereo, adesso ci porta via. Eh, okay. ok, giriamo a destra. Ah, chiaramente, quando giocate nel mondo anche simulato, non avete queste belle frecce che vi indicano dove andare a parcheggiare. Eh. Se siete fortunati, se ok, arrivate a destinazione. Dovreste avere le, le cartine e andare a occhio, leggere i segnali come se vi trovate veramente a guidare un aereo Freni di parcheggio, spegniamo i motori, subito, giriamo questa manopolina qui Ok, via, via, a posto Ole finito, Ah, sembra strano ma siamo atterrati eh, questo è quanto. Abbiamo fatto un volo semplicissimo da Roma a Ciampino a Napoli. Eh, ribadisco, è tutto un po' più complesso di così nel mondo reale, e eh, anche nel mondo simulato: eh, nei simulatori, quando giocate con altre persone. C'è molto da studiare. Io ho, qui ho semplificato, e magari chi già sa volare su WiVAO. Eh, avrà detto, no, ma questa cosa non si può fare, stai sbagliando Eh, lo so, lo so, lo so bene eh, Se vi appassiona questo gioco, se vi appassiona l'aeronautica Io vi consiglio di partire non da un Airbus, ma da un Cessna Ok? Da un aereo piccolissimo In Flight Simulator, vediamo se riesco a farvelo vedere In Flight Simulator c'è un simpatico addestramento per iniziare a volare che vi permette in sette lezioni di prendere un Cessna e prendere dimestichezza con i primissimi controlli di un Cessna Eccolo qua Flight Training Ora, le vecchie versioni di Flight Simulator avevano un training molto più, molto più figo e più completo anche e Questo è un training veramente semplice ed è secondo me un punto di debolezza clamoroso che spero recuperino in futuro eh, però se uno vuole imparare a volare a vista con un Cessna questo è molto utile per muovere i primi passi con Flessibletron grazie grazie se avete visto questo video fino alla fine grazie per il like che state mettendo a questo video grazie anche se vi iscrivete a questo canale YouTube normalmente parliamo di montaggio video, di grafica, After Effects, Premiere Pro, Audition, Photoshop, parliamo di creatività in generale se avete voglia iscrivetevi a questo canale YouTube e manteniamoci in contatto, tra qualche settimana torneranno anche i video tutorial live in cui potremo parlare eh, dal vivo se vi fa piacere venite a trovarmi anche sul sito internet www.fabioambrosi.it e ovviamente su Facebook, la pagina da seguire è sempre quella ormai, Fabio Ambrosi. Grazie, grazie, grazie per la pazienza, un buon proseguimento e al prossimo video. Ciao, buon volo!